Grazie mille Presidente, eh, chiedo scusa se non metto il video ma appunto per questione di connessione preferirei evitare, eh, semplicemente per consegnare il voto favorevole a questa, questa mozione, eh, mi dispiace che ci sia un po' anche in questa sede, in, anche davanti a questa mozione che ci vede un po' diciamo, tutti d'accordo, ci sia un po' di quella retorica che ormai va avanti da quattro anni, le Olimpiadi, le Olimpiadi, e il, il ruolo centrale di Roma eccetera eccetera eccetera, io invito le opposizioni a farsi un giro a Tor Vergata, questa è l'unica eredità che ci hanno lasciato questo tipo di operazioni a Roma e sinceramente se oggi siamo al governo di questa città è perché forse Roma stessa ne ha le tasche piene, con di questo tipo di operazioni eh, assolutamente fuori dal tempo e fuori da da ogni logica. Comunque, risposto alla polemi polemica molto, molto sintetica, eh, sinteticamente, ricordo a tutte le opposizioni che non è certo, grazie a loro, che Roma va avanti e nonostante poi è comprensibile che sia quella la narrativa. Ricordo appunto il voto di quest'Aula per quanto riguarda l'Assemblea la, del Mediterraneo, eh, che è stata votata poco fa e è stata realizzata, peraltro, non solo votata come capita molto spesso che le cose si votano e poi non si realizzano, ricordo UEFA 2020 che per questioni di Covid diventerà UEFA 2021 ricordo eh, tutte le altre eh, opere e tutte le altre eh, eh, iniziative che sono state portate avanti e dalla Giunta e da questo Consiglio e, e è proprio un tema e proprio a fronte di questo noi consegniamo il voto positivo su questa mozione ricordando però a tutta l'Aula che la lettera o meglio diciamo, la candidatura, la formale candidatura a eh, essere appunto la sede eh, dell'Agenzia Europea per le Ricerche Biomediche è già stata avanzata un mese e mezzo fa quindi questa mozione è oltre ad essere fuori tempo massimo e diciamo è già stata diciamo, attuata, ecco, ormai è su tutte le, le, le testate, insomma, che la Sindaca Raggio ha già formalizzato tramite una lettera al premier, cioè, eh, lettera al premier affinché appunto, eh, venga effettuata questa candidatura, affinché questo, questa, questa progettualità venga portata a Roma, e, e pertanto al fine appunto di non dare. Di non dare insomma, eh, di innescare una battaglia politica laddove non c'è, noi consegneremo il voto politico a una mozione che, ripeto, è ormai anacronistica. Grazie Presidente.